ho deciso, voglio fare il prestigiatore Ma che è? Wow. Allora, Se è venite di là vi faccio vedere Vabbè va. Questi sono degli oggetti speciali Da un lato si può vedere solo cioccolatino, verde Dall'altro se ne vedono due, uno rosso e uno giallo Adesso li venderò e vi darò delle istruzioni Pronti? Sì! Scegliete con quanti oggetti volete giocare e disponeteli come preferite Contate il numero di cioccolatini che vedete. Quello verde vale per 1, quello rosso e giallo vale per 2. Ribaltate gli oggetti tante volte quanto il numero di cioccolatini che avete contato. Mettete la mano sopra uno di essi. Adesso mi toglierò la benda e vi dirò se sotto la mano ci sono uno o due cioccolatini. Uno. Ma come hai fatto? Facile, avere il 50% di probabilità di indovinare. Riproviamo. Possiamo provare tutte le volte che volete, ma tanto non sbaglierò mai. Dai raga, pensiamoci. Facciamo due conti. Abbiamo un numero n di oggetti di cui k sono verdi e h sono rossi e gialli, quindi n uguale a h più k. Ma che stai dicendo? Non ci capisco niente. Uso la matematica per risolvere un problema. Fai bene, ma qui fare calcoli non ti aiuterà. punto della situazione. Il prestigiatore non sa come sono disposti inizialmente i cioccolatini, quindi non sa quanti sono e di conseguenza quante volte vengono girati. Hai ragione, però sa quanti cioccolatini ci sono sul tavolo, quando si gira, eccetto quello nascosto. Cosa sappiamo dei cioccolatini sul tavolo? Più che dire che sono pari o dispari, altro non sappiamo, perché il numero di cioccolatini cambia ogni volta che giochiamo. Ho capito a cosa serve girarli. Se li giriamo un numero pari di volte vuol dire che partiamo con un numero pari di cioccolatini che continueranno ad essere pari anche dopo che li abbiamo girati. Mentre se sono dispari, dopo che li abbiamo girati diventano pari. Quindi c'è sempre somma pari sul tavolo. Quindi se nascondo uno la somma è dispari, se nascondo due la somma è pari. Ecco sbagliato il trucco. di parlare dei cioccolatini mi è venuta fame E che problema c'è? Sul tavolo ci sono 20 cioccolatini, 10 rossi e 10 blu Scegliete con quanti e quali volete giocare 6 rossi e 3 blu Rimettete nella scatola. Attorno ne pescate due ciascuno. Se sono dello stesso colore, li tenete. Se sono diversi, vi mettete quello blu nella scatola. Se rimarrà un solo cioccolatino, di che colore sarà? Vi assicuro che rimarrà un cioccolatino blu. Dai, iniziamo! Ne è rimasto uno ed è blu. Dipende da come vengono estratti i cioccolatini, ma il prestigiatore sapeva la risposta prima che iniziassimo a giocare quindi non dipende dall'ordine di estrazione. Mi dovrei... Allora, prima la somma dei cioccolatini non cambiava, adesso cos'è che non cambia? Il numero di cioccolatini è sempre diverso, però adesso il prestigiatore sa con quanti cioccolatini giochiamo. Prestigiatore, sapresti determinare la soluzione anche da bendato? No? Quindi gli serve sapere il numero dei cioccolatini? Se prima c'entrava in pari e dispari? Se sono dispari ne rimarranno blu, altrimenti no. Dai, riproviamo. Vi consiglio di usare 5 cioccolatini rossi e 5 blu è rimasto uno blu. Allora non è così. Ho trovato! Se i cioccolatini blu sono dispari, allora rimane quello blu. Mi avete fregato anche stavolta.